Ciao ragazzi, buona giornata e bentornati sul mio canale. Quest'oggi torniamo a parlare di Sonoff Mini. Se vi ricordate, Sonoff Mini è il piccolo apparecchio di casa Sonoff che collegandolo all'impianto elettrico delle luci di casa ci permetterà di rendere l'impianto domotico. Quindi cosa vuol dire? Che possiamo accendere e spegnere le luci tramite eh, chiaramente il classico interruttore, oppure tramite l'applicazione della Sonov che è la Heavy Link, applicazione che abbiamo già utilizzato diverse volte, tramite questa applicazione possiamo sia accendere e spegnere le luci, ma anche creare degli scenari, quindi cosa vuol dire? Che possiamo spegnere e accendere le luci in determinati giorni o in determinate ore. Allora, vi ho già fatto vedere come si crea un impianto eh, sotto eh, un punto luce, quindi sotto un interruttore, eh, trovate il mio video nel mio canale, oppure tramite il link qua in alto. Quest'oggi invece vi faccio vedere come si effettua il collegamento sotto un deviatore, quindi sotto un impianto di deviatori, quindi vuol dire due punti luce diversi, quindi si può accendere e spegnere le luci sotto due punti in, in casa, in due punti eh, differenti. Allora, ho deciso di creare il mio video in questa maniera. Prima cosa vi faccio vedere come è stato cablato eh, l'impianto di deviatori a casa mia, quindi due deviatori, quindi due punti luce diversi, punto luce e fase neutro che arrivano. Ho creato anche un piccolo cablaggio, così è più semplice capire lo schema e poi vi faccio vedere come si effettua il collegamento del Sonoff Mini con i due deviatori. Chiaramente vi faccio vedere anche il cablaggio, come viene effettuato, questo Sonoff Mini che c'era collegato all'impianto elettrico di casa mia, lo attiviamo, vi faccio vedere il funzionamento e anche eh, come, come si dice come funziona l'applicazione. Perché ho creato questo piccolo eh, schema e vi faccio vedere come si effettua anche il cablaggio? Perché, se volete ritornare indietro il cablaggio eh, avete fatto su Sonoff Mini, magari passa eh, del tempo e non vi ricordate come si è fatto andare indietro. Quindi, grazie a questo schema, magari una piccola infarinatura potrà più semplice, pot essere più semplice rieffettuare il cablaggio. Niente, ora vi faccio vedere come è effettuato il, come sono, questo piccolo cablaggio e dopo come si effettua il collegamento del Sonoff Mini. Ora vediamo come si effettua un collegamento sotto deviatore. Chiaramente i due deviatori, punto luce fase e neutro. Prima cosa vi faccio vedere la differenza tra un interruttore e un deviatore. Questo è un interruttore, questo è un deviatore. Il deviatore, come vedete, ha due morsetti in più. Questi due morsetti chiaramente ci serviranno per collegare l'altro morsetto dell'altro deviatore. Come vedete, questo si chiamano punto 1, punto 2 e questo in alto sulla destra L che sarebbe l'entrata e l'uscita della fase. Quindi collegheremo il punto 2 con il punto 2 dell'altro eh, deviatore, punto 1 con l'altro punto 1 del deviatore, in più qui entrerà la fase nell'L e uscirà dall'altro deviatore e poi andrà collegata, come vedete, direttamente al punto luce. In più al punto luce andrà collegato anche il neutro direttamente. Quindi punto 2 con punto 2, punto 1 con punto 1, entrata della fase che può entrare sia da qua che da qua, poi chiaramente se la facciamo entrare da qua, da qua uscirà e andrà collegato al nostro punto luce. Quindi il neutro invece che andrà direttamente al collegamento con il punto luce. Ora vediamo come si effettua il collegamento del Sonov Mini. Sonov Mini che ha 2n. Che sono i due neutri, questi si possono anche scambiare, non c'è problema. Fase, che invece l'entrata della fase deve essere per forza qui, uscita della fase, e qui dove vengono collegati i due punti degli interruttori o dei deviatori. Allora, prendiamo prima la corrente, fase, che andrà collegata al terzo punto, neutro che andrà collegata o al primo punto o al secondo punto, come vi dicevo, indifferente, chiaramente poi l'altro neutro uscirà, e andrà a essere collegato al nostro punto luce. Fase che entrerà al punto 3 uscirà dal punto 3 e andrà a essere collegata al punto luce. Quindi cosa dovremmo fare? Dobbiamo staccare le due L, se vi ricordate le due L doveva essere un'entrata della fase e un'uscita della fase per essere collegate al punto luce. Ecco, andranno staccati questi cavi, e questi invece questi due cablaggi, le L dei deviatori, si utilizzeranno per essere collegate ai due punti per il collegamento dell'interruttore. Quindi daranno l'impulso all'interruttore. Diamo un'occhiata direttamente al Sonov. Quindi il neutro, che è quello blu, entra nel punto 1, esce nel punto 2 e finisce direttamente nella lampadina. Il marrone entra nel punto 3, esce nero, come vedete. L'ho fatto di due colori diversi per farvi capire eh, più facilmente il cablaggio che ho fatto. Punto 4, direttamente la lampadina. Invece il punto 5 e il punto 6 li ho fatti viola, che sarebbero i due punti per il collegamento degli interruttori, in questo caso dei viatori. Applicazione, come vedete.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 Siamo giunti al termine del video, se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella così quando effetterò il prossimo video sarete informati. Grazie e buona serata.